Uh, non ricordo esattamente dove eravamo ma mi sembrava che avessimo fatto quindi guarderò adesso gli appunti di qualcuno, qualcuno mi, mi, mi sembra che avessimo fatto la definizione diciamo stile matematico del prodotto scalare del prodotto vettore e qualche semplice esemplificazione, giusto? Sì, sì. Okay. Uh, C'è un'esemplificazione che ho fatto all'altro gruppo che voglio farvi adesso perché era, verrà usato ripetutamente nella seconda parte del corso quindi è un'anticipazione, poi riprenderò il discorso usuale. Allora succederà che io, io trasformerò un per esempio immaginate che questo quaderno qui, adesso capirete perché è tutto pieno e tutto bianco, beh anche perché spesso ho le mani ingessate, ma capirete tra un attimo, questo è un, immaginatelo una piastrella, cioè un elemento di area ok? E a uh, scelta dell'unità di misura l'area sarà tot, uh, centimetri quadri, metri quadri, cosa che sarà uh, questo, questo, questa tegola. Potrebbe essere orientata in tanti modi: può essere orizzontale, se questo fosse un pannello solare, magari e volessi sfruttare al meglio l'energia che sta avvenendo sotto forma di radiazione elettromagnetica da quella lampadina. Ovviamente la potrei inclinare. No? per sfruttare meglio, è ovvio che messa così eh, non intercetterebbe l'energia radiante, se io voglio intercettarla in maniera efficace, il massimo, lo metto come potete immaginare così, no? il problema è di disporre i pannelli solari sui tetti e orientarli nella direzione dove si presume che il sole stia no? durante l'arco della giornata. Quindi io posso orientare questa piastrella in tanti modi, orizzontale, inclinato, inclinato verso di voi, messo così. Per descrivere questo problema di orientare una piastrella, i matematici hanno inventato una bella, bella idea, la trasformiamo in un vettore. Cioè creerò un vettore, magari indico con la lettera non voglio scrivere letta, la parola area, magari la indicate con A, con una freccia. Questo vettore, cosa hanno i vettori? Hanno due caratteristiche: hanno un modulo e sapete calcolare il modulo, no? Una volta che uno sceglie assi cartesiani ortonormali, sapete calcolare il modulo di un vettore. Cosa fate? Fate il prodotto scalare del vettore per se stesso e estraete la radice quadrata. E il prodotto scalare quando si usano le u i, i famosi versori ortonormalizzati è molto semplice, perché il prodotto scalare di un vettore per se stesso diventa ax al quadrato più ay al quadrato più zy al quadrato questo è il modulo quadro si estrae dalla lista quadrata positiva qual è il modulo quindi questo vettore avrà un modulo e il modulo sarà proprio l'area qual è la direzione? qual è la direzione del vettore? allora l'idea è questa uso uno di questi piccoli eh? io associerò un vettore a questa piastrella che avrà modulo l'area, i metri quadri quale sarà la direzione? allora si usa la mano destra quindi qua sotto in realtà c'è il prodotto vettore lo vedremo magari più in là ma c'è la mano destra che è il tormentone del corso e io voglio orientare, voglio associare a questa tassiella un vettore che sia perpendicolare alla piastrella quindi se la piastrella è messa così, il vettore è così se è messa così, il vettore è così se è messa così, il vettore è così Ma qual è la direzione del vettore? Sta puntando di là o sta puntando di qua? Per il momento è, dovete immaginare una retta che è perpendicolare alla piastrella. Ok? Quindi l'area, la piastrella, l'orientazione verrà descritta dalla linea che è perpendicolare alla piastrella ma io poi voglio scegliere, voglio orientare questa linea voglio avere un vettore che abbia un verso si usa la mano destra e farò una cosa del genere traccerò sul quaderno nero una, una freccia pensando di percorrerla così in senso anti-orario come lo vedete voi oppure in senso orario ho due opzioni, orario o anti-orario quale faccio? allora tiro fuori il mio portamonete sono ricco, ho un euro, su un lato c'è una faccia, chi è questa faccia? Non lo riconosco, è uno con il quindi potrebbe essere, potrebbe essere Goethe, chissà chi è. Quindi su, una fa, su un lato c'è la faccia, sull'altro c'è il, il, il, il continente europeo, ok? Quindi io farò testa croce, testa è la testa, va bene? e devo decidere, cosa faccio? Se è testa, faccio anti-orario Se è croce, orario, ok? Mi sono già dimenticato cosa faccio Quando è testa, anti-orario Testa, anti-orario Quindi ho la piastrella qua e decido di far così anti-orario, quindi è in questo verso Ok? La vedete? adesso è un peccato che questo sia opaco perché se fosse un pezzo di plexiglass o trasparente voi notereste che vedendolo girare così anche siamo. guardate la mano destra, no, scusate, mano destra il pollice esce quindi io decido di orientare questa piastrella con la freccia uscente verso di voi se io sono di qua io la vedo andare orario ma la freccia è sempre verso di voi Qua lo vedo anteorario, viene verso di me. Qua lo vedo orario, se fosse trasparente, ma va verso di voi, vedete? Che io sia qua o che sia qua, la freccia è sempre verso di voi. Se fosse venuta, se fosse venuta croce, avrei la stessa piastrella. L'avrei dov'è? L'avrei fatto così e quindi sarebbe stato così voi la vedevate andare verso la lavagna io la vedo verso di me voi la vedete orario io la vedo altiorario ma la direzione della freccia è sempre, sempre la stessa quindi con questa idea qua io prendo una piastrella decido, ho un elemento di aria eh, non necessariamente è una piastrella fisica è una, è una piastrella matematica è un elemento di area matematica e io decido arbitrariamente di orientarlo quindi posso orientarlo pensando di seguire, la, seguire il contorno così in modo che la freccia vada verso l'alto questa è una scelta del tutto arbitraria ma avendo fatto quella scelta ecco che ho il vettore aria adesso nella seconda parte del corso noi avremo dei dei vettori tipo il vettore elettrico, il vettore magnetico, il vettore densità di corrente elettrica e immaginate che in questa zona dello spazio ci sia un campo elettrico Ne abbiamo visto l'altro giorno no? l'idea di un campo elettromagnetico questo è un campo elettrico e questa freccia bianca è, è l'area, è il vettore area Ecco che io posso fare il prodotto scalare tra questi due. E questo prodotto scalare è uno dei più importanti del corso di fisica. Si indica con la lettera Fi, ci metto un pedice per ricordarmi che è, è costruito con questo signore qua. Cos'è? È il prodotto scalare di questa freccia E per la freccia area. E questo si chiama il flusso del campo elettrico la parola campo magari è nuova per voi ma mettete, se volete, del vettore elettrico dove, flusso dove? attraverso, attraverso l'area, l'elemento di area, ok? questa idea del flusso viene, metto via le monete sennò qualche studente mi fa sparire, <ride> uh, questa idea del flusso nasce dall'idea di, per esempio, voi quando avete il... se io avessi un... Beh, la storia del pannello solare, no? o un flusso di energia, o dell'energia che sta viaggiando, e lo scopo della piastrella è intercettarlo. Quindi, quando è che la piastrella non intercetterà alcuna energia da quella lampada? Quando l'angolo tra il vettore area... Che sia orientato così o che sia orientato così, quando è che non avrò il, il, il pannello solare non intercetterà alcuna energia? Quando è a 90 gradi, questo vettore aria è a 90 gradi rispetto alla di, al, direzione dell'arrivo dell dell'energia. Quando è che avrò il flusso massimo? Perché, cos'è un prodotto scalare? Questo qui è il modulo del campo del vettore elettrico, il modulo del vettore area, e questo è proprio l'area, no? metro quadro, 10 metri quadri, 20 cm quadri per l'angolo tra i due vettori, questo angolo qua, e quindi vedete che il flusso è zero quando il vettore area, cioè la piastrella, è orientata nella direzione Perpendicolare all'arrivo dell'energia elettromagnetica. ok? Quando è che intercetto la massima energia? Quando l'angolo è a 0 gradi oppure a 180 gradi. D'accordo? Quindi potete intuire questo concetto, è estremamente importante. È anche utile nella vita perché se qualcuno entrasse qua dentro, un terrorista, e con un'ita sparasse qual è il modo in cui vi conviene mettere il vostro corpo? Avete mai visto i duelli nei film in costume del 1700-1600? Se cioè voi state così, cioè se lui ha la pistola spara verso di me, voi come state? Così o state così? Offrite un'area minore, no? Questa è l'idea, avete il flusso di particelle che arrivano, quante particelle il vostro corpo intercetterà? come orientate il corpo è un'idea molto semplice va bene, va bene questo è un esempio che ho fatto l'altro gruppo e ci tenevo perché sarà un tormentone del corso è ovvio che se io oriento, notate questo l'orientazione dell'area era arbitraria era arbitraria quindi il valore algebrico di questo flusso in fondo è arbitrario perché avendo orientato l'area così il prodotto scalare che segno avrà? Questo è un numero, no? spero che stiate studiando. Un prodotto scalare è un numero, no? che può essere 0, può essere maggiore di 0 e può essere minore di 0. In questo caso il prodotto scalare che segno ha? È positivo perché vedete che i due vettori sono più o meno nella stessa direzione. In realtà il campo elettrico può essere scomposto. In una parte che è perpendicolare alla superficie e una parte che è nella stessa direzione della superficie è ovvio che questa parte qua, questo è un ripasso della notazione, altro giorno no? questa parte che è perpendicolare all'elemento dell'area non dà prodotto scalare perché è 90 gradi, non contribuisce al prodotto scalare. Invece, questo pezzo, che è la parte se volete parallela a chi? Al vettore area, quello contribuisce, sì, ma contribuisce con un segno meno perché ha la stessa direzione. Ma quindi in questo caso, avendo orientato l'elemento aria in questo modo, questo proto scalare è maggiore di zero ma se fosse venuto fuori con il lancio della monetina o semplicemente per una decisione presa così di orientare l'elemento di aria in maniera diversa se avessi orientato l'elemento di aria con il vettore, quindi facendo con le dita così, quindi col vettore A verso il basso con lo stesso campo elettrico avrei avuto un prodotto scalare negativo, ok? Quindi positivo o negativo dipenderà non tanto dal vettore E, ma da come voi orientate la superficie. Va bene? E poi vedremo ancora queste cose. Ma volevo dirvelo perché l'ho detto all'altro gruppo, e mi cerco di dirvi le stesse cose. <ride> Um, alcuni commenti che avrei potuto fare l'altro giorno ma ero proprio stanco, del, del moto circolare uniforme, se questo è il moto circolare, questa è la traiettoria, qual è la differenza tra legge oraria e traiettoria? La traiettoria è il luogo dei punti nello spazio, questo nel piano, che verrà occupata dalla particella al passare del tempo. Se io conosco dove sarà istante per istante, conosco molta più informazione perché so esattamente non solo che passerà lungo questa strada circolare, ma so che a mezzogiorno si troverà qui, ok? Quello della legge oraria, so di più. Quindi avevamo fatto, adesso non ricordo i colori che ho scelto, avevamo forse in blu, per esempio quando la particella è qui, in blu avevo deciso di disegnare il vettore posizione, mh? cioè il vettore orientato dall'origine alla posizione della particella, Credo di aver scelto il rosso o l'arancione per il vettore velocità, che era un vettore che era tangente alla traiettoria. Giusto? Tangente alla traiettoria. Poi credo che fosse giallo, era il vettore accelerazione. Che nel caso del moto circolare uniforme, viene fuori, nel caso del moto circolare uniforme, viene fuori che l'accelerazione è rivolta proprio verso l'origine mm? sempre istante per istante quindi voglio che voi prendiate le formule della posizione, dell della velocità e della accelerazione e verificate che nel moto circolare di uniforme, cioè prendete quei moti là, che <coughs> dovete verificare che R prodotto scalare V, quanto varrà? Per il moto circolare uniforme la velocità è tangente alla traiettoria d'accordo, sempre ma per un moto circolare uniforme il vettore posizione va dall'origine alla posizione e il vettore che è tangente è perpendicolare al vettore blu quindi voi dovete verificare che questo vale 0 0 cosa? Quello è uno 0 che ha dimensioni che dimensioni ha? Ha una lunghezza quadro diviso il tempo questo è una lunghezza quadro, quindi nel sistema internazionale, questi saranno metri quadri, secondi alla meno 1, questo è nel sistema internazionale, si intende eh? vi ho detto che il sistema internazionale è quello dove si misurano le lunghezze dei metri, i tempi in secondi, le masse che non sappiamo ancora cosa sono, in chilogrammi, poi nella seconda parte del corso si misurano le correnti in ampere o le cariche in quilombo. Uh, verificate che la velocità è, perpendic è perpendicolare cioè è, è ortogonale all'accelerazione verificatelo e ovviamente che dimensioni ha questo? è uno zero di che tipo? questo è una lunghezza di tempo, questo è una lunghezza di tempo al quadrato quindi questo è uno zero che è un metro quadro secondo alla meno 3. Eh? non hanno un no, però è, non è uno zero non è uno zero puro, eh? questo è il concetto mi perdoni se la obbligo a seguirmi, cerco di muovermi il meno possibile. Ok, Mi muovo molto lentamente. Flashcordo. Calcolate il prodotto scalare del vettore R e l'accelerazione. Calcolatelo. Cosa viene fuori? È un numero positivo o negativo? Ah! Positivo o negativo? Negativo. Perché è negativo? Perché R e A sono antiparalleli, no? Quindi, voi vedete dalla figura che R è perpendicolare alla velocità. La velocità è perpendicolare all'accelerazione e R è antiparallela. Magari uso questa notazione qua, due frecce, però sono antiparallele tra di loro. Quindi, il punto scalare sarà negativo. E quanto vale? Eh? D'accordo? Fate queste cose, avrei potuto fare assieme a voi, ma mi è passato il in mente al quindi in un esercizio dato Ok Devo pensare bene C Ho una uh, indecisione se fare una cosa adesso o farlo sto pomeriggio Lo voglio fare adesso perché sto pomeriggio vorrei cominciare con dei discorsi di fisica Per ora, questa qua che sto facendo è cinematica quindi la descrizione del movimento usando forme di matematica no? che alla fine è, uh, è geometria analitica ma scritta in forma vettoriale. Va bene? Shhh. Silenzio per cortesia. A proposito, una domanda, state guardando i filmati? State guardando il sito? Ok. Perché se io ho l'impressione che non guardate i filmati, al di là di voi, voi dite sì. Eh. Trust, but verify. Eh. Abbiate fiducia, devo aver fiducia, devo verificare. Quindi se io ho l'impressione con la verifica che non guardate i film e non guardate il materiale in rete, io cancello il mio sito e dirò al professor Giacomiello di togliere i filmati. Quindi sono là per voi, se non li usate la tentazione di toglierli ci viene. Allora, il prodotto vettore sembra complicato da ricordare no? Se io vi do, per esempio, se io vi do un vettore che è Facciamo un problema di matematica adesso Quindi i vettori che scriverò non avranno dimensioni Non è ancora un problema di fisica È un problema di matematica Se io per esempio ho il vettore 3 u di x Più 4 u di y Più che so, 0 u di z è un altro vettore b Che è uguale a, a, a 2 u di x Più 0 u di y Più uh, che so, meno 3 meno 3u di z potrei chiedervi qual è l'angolo tra questi vettori mm? Sono storti questi vettori? Se sono storti c'è un angolo che è diverso da 0, Che angolo è? Chiaramente è uno spazio perché se questo è l'asse x, y, z e questi sono i vettori così se sono, messi nel piano, se sono messi così avviene in questo piano, ma potrei essere orientato nello spazio, no? Voi, anche qui, io giro il mio asse XY, qual è l'angolo? Individuo un piano, qual è questo angolo? L'abbiamo fatto l'esercizio, volete farlo adesso? Dovete consegnare tra 5 minuti con nome, cognome, matricola e poi io prendo giù i voti. No? Nelle, nelle, nelle, nelle, nelle università americane fanno così, fanno esercizi classi, esercizi a compi a casa. I studenti portano e parte del voto finale sono. come nella scuola come cosa fareste? L'abbiamo fatto l'altro giorno, quindi sfidatevi a calcolare l'angolo. Qual è l'angolo? In radianti, poi convertitelo in gradi, se vi va. Che, che, che angolo? È? Ah, qual è il prodotto scalare? <coughs> Questo è il più semplice, no? Perché è 3 per 2 che fa 6, più 4 per 0 che, che è 0, quindi rimane 6. Più di nuovo, questo è 0 per 3 quindi è 6. Però lo scala è più stupido, più semplice. No? L'angolo è un po' più complicato. Cos'è che fate? L'angolo, il coseno dell'angolo, vi ricordo la formula, è, è A prodotto scalare B diviso il modulo di A. Modulo di B, Questo è pure stupido, ovviamente. Dovete sapere cos'è il modulo. Il modulo di A è 3 al quadrato più 4 al quadrato il modulo B è 2 al quadrato uh, più 3 al quadrato quindi i moduli sono falsi. il prodotto vettore eh, come si fa? questo è il più rognoso no? intanto deve, uno deve decidere se A per B o B per A e ricordarsi che è importante sapere chi è a sinistra e chi è a destra e se si scambia l'ordine si introduce un segno meno chi è? e qua dovete rotolarvi le maniche no? e avete quei 9 addendi? 9 addendi mh? 3 dei quali, quelli lungo la diagonale principale sono 0, quelli fuori non lo sono però i dirimpetai hanno segni opposti e dovete con molta pazienza per esempio se vi chiedo qual è la componente che so, uh, cominciamo dalla prima x, cosa fate? Qual è la componente x di quello? Dovete usare, i, uh, dovete prendere un, una componente di a e moltiplicarlo per una componente di b ma e poi fare una componente dovete usare i pedici, quali pedici? mi sto esprimendo male stamattina Quale pedici dovete usare? cioè di qua, cosa dovete usare qua? dovete usare i pedici y e z giusto? quindi qua ci sarà a a y b z poi ci sarà meno con i pedici scambiati quindi a z b y però non, non sapete se non state là a pensare chi dei due è veramente positivo? Sapete che tra di loro hanno un segno opposto Ma chi è veramente positivo? È questo? È quindi questo negativo? Oppure c'è un segno meno davanti a questo, facendo questo è veramente positivo? E questo no, è il segno, quindi uno deve mettersi giù e, e pensare: Allora vi insegno un altro trucco. Certo che lo potete fare, è semplicemente per te. Quello che vi sto per insegnare lo userò nel corso quindi fa parte del programma, lo chiederò all'orale è un po' di matematica però lo userò pesantemente Allora ho cancellato i vettori A AX U di x. A di Y U di Y A di Z U di Z e B Non mi dà. Troppo piccolo, mi sfugge di mano. Supponete che questi siano i due vettori e volete moltiplicarli vettorialmente. A per B, quindi la A sarà a sinistra. Quindi volete fare A prodotto vettore B. Allora, farete una cosa del genere. Sto per disegnare o scrivere una disposizione di nove simboli in tre righe e tre colonne. Ok? Nella prima, queste sono le righe, queste sono le colonne. Nella prima riga scrivo i versori. Chi sono i versori? Sono questi e vi ricordo che in alcuni libri usano la lettera I per la UX, la lettera J e la lettera K. Ok? Io userò le U scriverò nella prima riga i versori che sono tre, quindi sarà una, sarà una riga con tre cose. Non li sto sommando, eh, sono, sono proprio scritte sicuramente. Faccio una disposizione dei simboli ux, uy e u z. Nella seconda riga metto le componenti del primo fattore, leggendo da sinistra verso la destra, quindi di a, quindi metto ax, ay, az. Nella terza riga di questa disposizione Metto i componenti del secondo fattore, <coughs> da sinistra verso destra, quindi da b, bx, PY, bz. Poi la notazione è che devo tirare due linee verticali, così. ok? Adesso, questo è un piccolo ripasso di matematica. Una disposizione di quattro numeri, attenzione, vi dico subito che questa è una disposizione che non è di nove numeri, perché la prima riga è di versori, sono vettori, i numeri sono questi. Quindi questa è una disposizione ibrida, una prima riga è di vettori, Gli altre due righe sono numeri. Adesso faccio un passo indietro, matematica. Scriverò una disposizione 2x2 di quattro numeri. Quindi chiamiamolo so A, B, C e D. Questi sono numeri. E magari uso una parentesi quadra, così. Questa si chiama una matrice 2x2: due righe, due colonne. Definisco il determinante, lo scrivo così, di una matrice 2x2. Quindi, questo qui matrice 2 x 2 per familiarizzarvi con la notazione forse vi chiedo <coughs> Datemi mi dica professore esistono matrici diverse? o esistono solo 2 per 2? ah per esempio questa matrice qua che tipo di matrice è? è un numero 1 per 1 questa matrice qua Sarà due righe, tre colonne. Quindi dovete ricordare righe, colonne, prima la parola riga, poi la parola colonna. Riga, colonna, riga, colonna, riga, colonna. Non dite colonna, riga, sbaglia tutto. Riga, colonna, ditela dieci volte e non la dimenticherete più. Riga, colonna. Questa adesso userò siccome la posizione di questo D dov'è? Per esempio guardiamo questa qua, che è quante righe, 2 e quante colonne, quindi questa è una matrice 2x3, 2x3, 2 righe, 3 colonne, questa è una matrice 3 per 2, riga e colonna, prima la riga, è battaglia navale, è battaglia navale. Ok? Allora, siccome non voglio esaurire tutti i eh, Guardate, questo, questo signore qua dov'è? Appartiene alla prima riga, prima colonna Questa chi è? Prima riga, seconda colonna Questa chi è? Terza riga, prima colonna Quindi voi potete localizzare come in battaglia navale dove si trova il numero, se specificate a quale riga appartiene e quale colonna. Se volete sono una specie di coordinate cartesiane ma discrete, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Battaglia navale, giusto? Allora, invece di usare i numeri all'interno della matrice così, uso proprio questa idea, che specificherò la posizione di un numero all'interno della matrice con, i, con, due pedici. con due pedici. Il primo pedice sarà in quale riga appartiene, la seconda pedice è quale colonna. Quindi, questa è una matrice A11 ah, prima riga, prima colonna A12, ah, A13. Ah, Magari vado avanti, A14. Ah, A ah, prima riga, seconda, prima colonna, prima riga, seconda colonna. No, questa sarà la seconda riga, prima colonna, la seconda riga, seconda colonna la seconda riga terza colonna, la seconda riga quarta colonna e faccio un e mi fermo qua. Ok? Questa è una matrice, 3 righe e 4 colonne, è un 3 x 4, e vedete che ogni elemento della matrice so dov'è quando decido di quando specifico i pedici, siamo d'accordo? Molto semplice. Questa è la notazione generale delle matrici Avrò qualcosa di più da dire tra un attimo Prima voglio farvi il prodotto scalare Il prodotto vettore, scusate Quindi questa è una matrice 2x2, due, due, due righe e due colonne Se volete posso usare la notazione del, Di battaglia navale E quindi questo è A1 1 A1 a 22 2 Bravi 2 A2 2, A2 2, A2 2. Okay. Cos'è il determinante? Definizione, che si può anche scrivere così: perché è un risparmio di gesso, no? Questo sarà uno spesso determinante. Definizione del determinante: si parte dalla definizione di determinanti in matrici 2x2 e questo per questo meno questo per quello la definizione forse con la notazione a,b,c,d era più facile da leggere però userò la userò perché dobbiamo imparare a gestire questa notazione in battaglia navale quindi e, e a per d meno b per c, questo per questo meno questo per questo quindi con la notazione in battaglia navale è un po' più impegnativo però a 1,1 per a 2,2 Meno A12 per A21, ok? Va bene? Questa è la definizione determinante, matrice 2x2, 2x2. Ma esistono anche matrici diverse da 2x2. Vi dico, cose che forse. Qualcuno ha fatto queste cose alle scuole superiori? Chi non le ha fatte? Un buon numero di persone. Io faccio fisica, non faccio matematica, vi sto dando solo un po' di nozioni per, per imparare questo trucco Shh. che è veramente potente e la userò durante il corso, dovete padroneggiarlo, chi non la sa all'orale, dico guardi, torni un'altra volta. Shh. Allora, i determinanti, uh, proprietà della definizione, se volete un teorema, possono essere fatti solo con matrici quadrate cos'è una matrice quadrata? è una matrice dove il numero di righe e il numero di colonne è uguale per esempio le matrici che erano qua 3 per 2 non è quadrata invece è una matrice 3 per 3 4 per 4, 27 per 27 sono matrici quadrate di matrici quadrate si possono fare determinanti allora <ride> immaginate questo questa sia una matrice 3 per 3, A1, 1 <coughs> A12, A13 quindi di nuovo guardate i pedici riga, colonna, tatuata da qualche parte riga, colonna, riga, colonna seconda riga, prima colonna seconda riga, seconda colonna seconda riga, terza colonna terza riga, prima colonna terza riga, seconda colonna terza riga, terza colonna questa è, è la vostra matrice e io voglio dirvi cos'è il determinante, perché sto per fare la stessa cosa qua. Quello che vi sto per dire sarà riciclato qua. Quindi se volete, siccome voglio risparmiare il gesso, io voglio sapere cos'è questo. Okay? Il allora, quello che sto per farvi si chiama la regola di Kramer. Qualcuno se lo ricorda? Immagino che quelli che hanno detto... Che non avevano mai visto queste cose, a maggior ragione non hanno sentito parlare di cane, giusto? No, stia, stia qua. Um, chiedo quindi al signore di inquadrare me solo quando è evidente che voglio che gli studenti mi guardino perché sto usando le mani o facendo qualcosa. Se invece c'è una cosa qui è importante dirlo serve la mia pace anzi sono rimasto inorridito guardando i filmati dalla mia voce dalla pronuncia fortemente americana e ovviamente dall'aspetto infatti ho cambiato look perché col ciuffo io non mi guardo nello specchio la mattina non mi piace quindi io mi lavo i denti con gli occhi chiusi. Passo così con la, con la spazzola, mi petto e lo soffetto. Se non mi guardo, lo soffetto. Che è questo oggetto? Questo, regola di Kramer Shhh. è una regola molto semplice. Cioè È come un gioco, ok? C ha le sue regole. Shhh. Attenzione. Quello che voglio fare è prendere questo, determina questo determinante di una matrice 3x3 e voglio in qualche modo scomporlo in matrici 2x2 perché la matrice 2x2 io so qual è il determinante, no? È il prodotto dei, dei pezzi dei 2 sulla diagonale principale meno il prodotto di quelli fuori dalla diagonale Quindi il determinante 2x2 so cos'è, è una definizione Devo scomporre questo in tante matrici 2x2 Questa è l'idea allora io deciderò, shh, io deciderò uh, di scegliere, di espandere, quindi io voglio espandere questo determinante e posso espanderlo scegliendo una riga o una colonna qualsiasi. Quindi io espando scegliendo, che so, la, la seconda riga. Io decido di espandere con questa qua. Quindi forse è il caso di usare gesso o no. Tanto spero di non sporcare troppo la scrittura io decido di espandere così ho la libertà di espandere per righe o colonne capirete cosa intendo per espandere adesso quando lo metto in atto ma ho scelto del tutto arbitrarmente di usare una riga la seconda avrei potuto scegliere qualsiasi colonna pure espando allora cosa faccio comincio con questo signore qua dalla prima colonna ok scrivo giù lui a 2, 1, lo moltiplico per meno 1 alla, ossia per meno 1 elevato a alla somma dei pedici, quindi alla 2 più 1 cosa c'è? Quindi ho preso lui, l'ho moltiplicato per meno 1 alla somma dei suoi pedici Poi apro una parentesi. E guardate, adesso avendo scelto questo signore, uh, faccio qua, io sto pensando a lui. Eh? Adesso nella mia testa, perché se lo faccio col gesso o con la matita, rapidamente il grafico, diventa la, la cosa diventerà difficile da leggere. Nella mia testa, ah che bello, questo. questo a che colonna appartiene? Alla prima colonna e alla seconda riga. Quindi io adesso con questi mentalmente cancello la, prima, la seconda riga e la prima colonna. Quindi la seconda riga prima colonna quindi cancello la seconda riga prima colonna e guardate ho quattro numeri che sopravvivono ho questo, questo, questo, questo. Okay? e questo e quello che scriverò dentro la parentesi è il determinante di quello quindi facciamo così va? lo scrivo per le <coughs> così capite questo è A12 A13 A32 e A non so scrivere stamattina Questo doveva essere un A invece me, fa una schifezza eh? quindi quella ho mentalmente cancellando la riga e la colonna la, la riga e la colonna a cui appartiene quello lì isolo quattro elementi mancano le 10 minuti per il eh? D'accordo? andiamo avanti io. passo a lui quindi scrivo lui moltiplicato per meno 1 alla quindi scriviamo così 1 alla 2 più 2 che devo moltiplicare per il determinante della matrice 2 per 2 che individuo una volta che ho cancellato la riga mentalmente si intende la riga la colonna di quel signore là. Quindi quando cancello <ride> mentalmente la seconda riga <ride> e la seconda colonna, ecco che ho questo, questo, questo e questo. Lo vedete? Quindi ho A11 A13 A31 e A33 e poi ho l'ultimo che è questo signore qua quindi è meno 1 elevato a la somma dei suoi pedici quindi i suoi pedici sono 2 più 3 e poi ho il determinante di chi? quindi qua ho la quindi sono A1, questi qua A1,1 A1,2 a31 <coughs> e A32. Questa qua qua stamattina proprio scrivo male. Proprio mi fa male la mano ah. Ok. Questa è la regola di Kramer. Vi sfido a scegliere, fate una matrice con 9 numeri, una matrice 3x3, mettete dentro dei numeri e divertite, divertitevi a calcolare il determinante scegliendo qualsiasi riga o colonna per espandere e fate la stessa ricetta. ed è semplice, no? Quindi io potevo per esempio scegliere questa, questa riga qua, per esempio facciamola scriviamo rapidamente nei pochi secondi che, quindi avete un'altra alternativa il determinante è anche uguale quindi il teorema di Hiram dice otterrete lo stesso risultato se la calcolate espandendo come vi pare quindi adesso io espando sulla terza colonna gialla va bene? quindi cosa sarà? meno 1 ovviamente io espando partendo dalla prima riga quindi eh, eh, devo fare A alla 1, 3, quindi A1 più 3. Coraggio, state zitti, dai. E quindi questo è uh, questi due e lascio a voi fare l'ultimo no? controllate che non stia sbagliando guardate la lavagna la lavagna guardate. ok? quella è la regola di Kramer come si applica qua? qua la cosa è che questo qui non è non è quello dentro le righe verticali non è una matrice perché una matrice dovrebbe avere elementi tutti numeri questa è una specie di pseudomatrice questo è un pseudodeterminante non è un pseudodeterminante ma la natura, la matematica è, ci viene determinante, l'ho scritto giusto? voi dovete espandere, siete obbligati ad espandere per la regola di Kramer secondo questa riga qua, ok? Questo è il vostro obbligo, quindi non avete la libertà di fare quello che volete, dovete espandere lungo quella riga, dovete espandere lungo la riga dei versori e quindi la scriviamo, anche se suona la pausa, voi fate quello che volete, io la scriverò e riprenderò la lezione dopo averla scritta. ok? Questo qua, UX, moltiplicato per meno 1 alla 1 più 1, Perché? Perché a partire dalla prima riga prima colonna Questo appartiene alla prima riga e alla prima colonna. Qual è adesso l'oggetto che scrivo qua? È il determinante della matrice 2x2 individuata cancellando mentalmente la prima riga e la prima colonna. Ok? Quella del versore X. Quindi, una volta che cancello, questo e questo, eccola il determinante, è questo oggetto di quattro numeri qua. E cioè, devo fare il determinante di questa matricetta qua. Quindi è y Cos'ho stamattina? Non riesco proprio a scrivere recentemente Ay per Bz meno Az per By Quanto vale 1 più 1? 2! Quanto vale meno 1 alla 2? Più 1, quindi questa cosa qua vale più 1 quindi questo mi sta dicendo che la componente X di C, questa roba qua, questa roba qua è CX, che è la componente X del prodotto scalare e mi dice i segni con cui entra, vedete come viene fuori? Vedete che la CX fa uso dei pedici Y e Z e mi dice chi è positivo e chi è negativo. Facciamo la componente Y di C Più. quindi devo fare adesso, devo espandere lungo questo, che appartiene alla prima riga, certo è la riga dei versori, la prima riga è la riga dei versori, alla seconda colonna perché mi interessa la versore Y mi interessa la componente Y, quindi scrivo UY, UY appartiene alla prima riga seconda colonna, quindi questo è meno 1 alla 1 più 2 questo attenzione è meno 1 meno 1 alla 3 meno 1 però apro perché devo calcolare il determinante della matrice 2 per 2 individuata cancellando la prima riga e la seconda colonna prima riga perché è sempre la prima riga perché ho deciso di espandere per i versori quindi sono Ah, e Devo fare il determinante della matrice, questa matrice qui. Quindi avrò AX per BZ meno AZ per BX. Conclusione, il vettore C'est Per cortesia Guardate come questo qui proprio perché vale meno 1, meno 1, 1 più 2 vale meno 1 allora è questo quello che ha il segno meno e questo è quello che ha il segno più, vedete? Dovete padroneggiare questo perché sarà questa la tecnica che useremo agli orali Poi voi potete fare come volete lo scritto a patto che il risultato sia corretto Ok credo che sia l'ora di fare la pausa Sí, manco.